Salve a tutti, sono Fabio Volta, Professional Scrum Trainer da Collective Genius. In questo video vi presento la formazione Professional Scrum Product Owner di Scrum.org. Una formazione di due giorni, 14 ore, che facciamo in presenza o a distanza. È una formazione che ha gli obiettivi strategici di permettere la comprensione eh, di Scrum, la meccanica di Scrum, eh, il secondo obiettivo che è quello di permettervi di comprendere come il Product Owner professionale interagisce con gli stakeholder eh, per massimizzare il valore, eh, in seguito eh, come, qual è il ruolo strategico del Product Owner eh, e come il Product Owner aiuta a, um, e stimola uh, l'agilità uh, di impresa, l'agilità aziendale, grazie a questo ruolo strategico uh, e poi dopo come un produttore si integra in Scrum e aiuta lo Scrum team a delivare valore, a rilasciare valore, a delivare valore. Um, in questa formazione i punti forti, quali sono i punti forti della formazione? Sono Uh, il fatto che uh, c'è molta interazione, quindi una formazione interattiva nella quale non avete solo un formatore che legge delle slide per due giorni, ma lavorate insieme um, grazie a dei case study che vi proponiamo, delle domande um, che vi stimolano a riflettere e a trovare le risposte alle problematiche da, da, da, da soli ovviamente il formatore esiste ed è là per <coughs> completare le vostre risposte ed aiutarvi uh, però il punto forte è proprio questa grande interattività uh, la seconda cosa è il fatto che avete una certificazione che è uh, compresa uh, nella formazione quindi l'ultimo giorno alla fine della formazione ricevete una password Uh, questa password vi permetterà di fare un test di certificazione dopo la formazione sul sito uh, Scarlato.org um, e uh, se nel caso in cui nei 14 giorni successivi alla fine della formazione uh, non passate la certificazione, quindi provate uh, la certificazione ma non la passate, automaticamente riceverete un secondo tentativo eh, che non ha scadenza e che vi permetterà quindi vi darà una seconda possibilità di passare la certificazione questo è un ottimo modo di eh, ispezionare e adattare la propria conoscenza perché la certificazione non è altro che eh, una misura eh, per voi stessi per sapere se avete capito Scrum professionale, il ruolo del protettore o meno. Un altro punto forte è il fatto che avete un formatore, eh, io o qualcun altro, eh, che è un formatore ufficiale Scrum.org che vi porta eh, non solo la teoria di Scrum, ma anche la, vi porterò la mia esperienza sul terreno, la nostra esperienza sul terreno, sul campo, quindi vent'anni eh, di esperienza, perché continuiamo a avere un piede in azienda sempre quindi più o meno la metà del tempo in azienda e la metà in formazione e non avete solo la mia conoscenza e la mia comprensione di Scrum ma avete anche tutta la conoscenza e comprensione di Scrum che mi è stata trasferita, trasferita da Ken Schober il co-creatore di Scrum che ci ha formato l'ultima parte che però penso che, sia, che abbia valore e sia interessante è il fatto che dopo la formazione Uh, non sparisco, quindi rimango sempre disponibile in contatto con i miei studenti uh, a volte organizziamo delle call magari per preparare il secondo tentativo se il primo è fallito oppure uh, uh, scambiamo uh, punti di vista sull'applicazione di Scrama al lavoro perché una cosa è la formazione che è relativamente semplice uh, e un'altra cosa dopo è per mettere Scrama in pratica al lavoro quindi sono sempre disponibile anche dopo la formazione Uh, qui abbiamo il programma uh, del Professional Scrum Product Owner, quindi più o meno diviso in due giorni, uh, e vedete che abbiamo uh, nel, primo, nel primo capitolo diciamo, abbiamo tutto quello che è Agile Product Management, quindi uh, il punto di vista, il mindset di un product owner che è leggermente diverso da quello che siamo abituati ad avere come punto di vista. Il, come, si, come si pilota eh, il, la creazione di prodotto attraverso il valore questo è Value Driven Development eh, qui abbiamo la teoria e i principi di Scrum molto importante eh, capire perché, perché parliamo di empirismo perché l'empirismo è così importante in un mondo complesso e questo è molto importante qui abbiamo lo Scrum Framework, quindi le regole del gioco le regole di scrum come sono definite nello scrum guide e poi dopo abbiamo gli ultimi due capitoli che riguardano il, la gestione del product backlog come un produttore professionale gestisce il product backlog per fare delle previsioni future sulla base dei dati empirici che abbiamo raccolto e poi dopo tutto quello che è release planning quindi come si fanno delle roadmap come si fa Uh, un, un piano di release come un produttore può comunicare date future ai propri stakeholder uh, questo è tutto per il corso Professional Scrum Product Owner. Uh, spero di vedervi uh, ad uno dei miei prossimi corsi uh, avete più informazioni sul nostro sito web uh, www.collettiagenius.it ma potete anche contattarmi se avete bisogno contattarci e vi risponderemo alle vostre domande che rimangono un po' in sospeso in seguito a questo video uh, arrivederci